buongiorno a tutti visto che mi piace cucinare oggi voglio invitarvi nella mia cucina dove vi preparerò la, un piatto tipico umbro la torta al testo per preparare questa favolosa pietanza umbra occorre mezzo chilo di farina una bustina di lievito istantaneo un cucchiaino di sale un cucchiaino di zucchero 2 cucchiai di olio extra extravergine d'oliva e 250 ml di acqua io per farla più morbida oh, faccio misto acqua latte infatti vedete che ho preparato anche la bottiglia di latte e niente adesso peserò i vari ingredienti che mi servono ovvero mezzo chilo di farina ho anche il dosatore per i liquidi la ciotola dove mettere la farina poi occorre ovviamente una forchetta un cucchiaino un cucchiaio e poi questi sono per la cottura ma ne parlerò nella prossima clip che aggancerò a questa buona giornata come potete vedere nella ciotola ho già messo tutti gli ingredienti di cui avevo bisogno ovvero mezzo chilo di farina una bustina di lievito, un cucchiaio di sale e un cucchiaio di zucchero e poi per farla sempre più morbida consiglio un cucchiaio o due di parmigiano per chi vuole. E invece di qui nel dosatore ho messo i 250 ml tra, misto tra acqua e latte: un po' più di acqua, un po' più di latte. Questo fate veramente a occhio, non cambia. E i due cucchiai di olio extravergine andrò ad amalgamare l'olio. Nella ciotola l'acqua con insomma latte e olio nella ciotola e poi inizierò piano piano con la forchetta a girare per comporre il nostro impasto della torta al testo, umbra. Ci vediamo alla prossima gara. Adesso verso l'impasto diciamo liquido in quello solido e inizio ad amalgamare con la forchetta lentamente così. Ci vediamo quando l'impasto sarà più denso Ecco circa come deve venire l'impasto bello compatto e omogeneo potete deciderlo poi di dividerlo in due per fare le due torte perché vengono due torte grande circa quanto un piatto piano oppure fare riposare l'impasto non serve per forza far riposare l'impasto adesso lo coprirò o con un panno da cucina oppure con la carta velina quanto lo fate riposare? Anche due ore. Quanto vi pare? Non è veramente importante farlo riposare. E adesso ci rivedremo quando dovrò stendere l'impasto. Alla prossima, ciao! Ecco qua, sono stato in ufficio e ora sono tornato dal lavoro. L'impasto, diciamo, avrà lievitato un po'. L'ho fatto in pausa pranzo. Eccolo qui. Bello, morbido e profumato. Adesso l'ho impasto nuovamente un pochino di qui sul piano di lavoro e lo divido in due parti più o meno uguali perché dovrò fare appunto due torte più o meno tonde che adesso andrò a stendere con il mattarello ecco qua ci vediamo nella prossima clip a me devono spiegare come facevano le nostre nonne a fare degli impasti perfettamente tondi che sembravano degli orologi che guardate qua hanno steso già la prima e tondeggiante lo è eh, ma ancora niente di che poi dopo ovviamente di, prima di cuocerla darò una nuova, una nuova piccola stesura con il mattarello Al cotta su un testo che va riscaldato se la cuocio subito dopo averla stesa conviene accenderlo al massimo quando si sta stendendo l'impasto per poi abbassare al minimo sul eh, fuoco più grande quando poi si mette la torta appunto sul testo andrà cotta in totale 20 minuti 5 minuti per lato e girata ogni 5 minuti per l'appunto ecco qua Chiudiamo la prossima torte pronte ad essere cotte sul testo. Oh yeah! E adesso l'ultimo tappa, la cottura. Prendiamo la torta e la mettiamo sul testo che è già caldo. Ecco qua. E la buchiamo con una forchetta. E lasciamo cuocere, come avevo detto prima, 5 minuti per lato. Appena girato la torta, dopo 5 minuti ed è ben messa, quindi magari basterà cuocerla anche 15 minuti, sempre 5 minuti per parte più o meno, e l'ultima 2 minuti e mezzo circa, e poi si taglierà con questo bellissimo coltello qua, ecco qui, tagliandola per il mezzo, e farcita a piacere con prosciutto oppure c'è chi mette verdure salsicce uno vede quello che gli pare bene o male si può farci la piacere Ecco, la togliamo dal testo ecco qua e adesso procediamo al taglio consiglio di mettere uno scottex sotto così perché scotta uno sopra così e ecco con il coltello così si taglia facendo girare la torta mentre la si taglia piano piano e la si divide in due per poterla poi farcire come si preferisce io consiglio sempre un buon prosciuttino crudo, se, soprattutto se la si vuole portare in un picnic, oppure se uno ha la fortuna di poterla consumare calda, è buonissima anche con verdure salsicce che non è male, ecco qua, la si apre, adesso per la verrà tagliata e la si farcisce a piacere, ecco qua La prima torta farcita al prosciutto cotto Pronta per essere tagliata e mangiata Ho appena finito di tagliare sei spicchi di torta Più o meno uguali Ho tagliato le due torte Mi sono dimenticato di dire una cosa molto importante Circa ogni torta va farcita Se usate l'affettato Con 150 grammi dell'affettato scelto